Immagina di essere sulle sponde del fiume Nilo, al tempo delle grandi piramidi egiziane. Ti incammini verso l'imponente tempio della città, all'interno un gran numero di scrivi sta discutendo animatamente. Ti avvicini per capire cosa stia succedendo e scopri che il Visir ha chiesto ai saggi della città di risolvere un complicato problema. Il Nilo è da poco esondato, coprendo di limo una parte dei campi coltivati. Il Visir vuole sapere quale sia la misura della superficie di terreno ricoperta durante questa esondazione. Sfidando i saggi a trovare un metodo di misurazione che sia il più preciso possibile. Anche tu cominci a pensare, come si può misurare nella maniera più esatta possibile quest'area? La figura di cui dobbiamo calcolare l'area non è poligonale, infatti è composta da due segmenti e da delle curve. Proviamo a scomporla in poligoni semplici. Otteniamo sei figure elementari e alcune forme di cui non sappiamo calcolare l'area. Ricopiamo la figura su un foglio quadrettato. La superficie è maggiore della somma delle aree dei quadrati che sono contenuti completamente in essa. Contiamoli. 1, 2, 3, 4, 180, 181, 182. Poiché l'area di un quadrato corrisponde a 100 m2, la superficie del campo è maggiore di 18.200 m2. Inoltre l'area è minore della somma dei quadrati rossi e di quelli che sono parzialmente contenuti nella figura. Quindi la superficie del campo è minore dell'area rossa sommata a quella azzurra, cioè è più piccola di 18.200 più 4.200 uguale a 22.400 m2. Abbiamo quindi un intervallo di ampiezza 4.200. Se dividiamo questo quadretto in quattro parti vediamo che una di esse diventa rossa, due azzurre e una esterna alla figura. Quindi, rimpicciolendo i quadretti, la nostra approssimazione dovrebbe migliorare. Proviamo sono 785 quadretti, quindi l'area è maggiore di 19.625 m2. Ed è più piccola di 19.625 più 2.150 uguale a 21.755 m2. Rispetto a prima, il termine a sinistra è più grande, con la destra è più piccolo, quindi l'ampiezza dell'intervallo è diminuita. Proviamo con quadretti ancora più piccoli. In questo caso la superficie del campo è compresa tra 19.680 m2 e 19.680 più 1.664 uguale 21.344 m2. Come possiamo notare l'approssimazione è ancora migliorata. Usando questi quadretti minuscoli riusciremo sicuramente a risolvere il problema del visir. Che stress! Non finiremo mai così! Questo metodo è molto efficiente, ma dobbiamo trovarne uno più veloce. Per fortuna conosco un altro metodo, chiamato metodo dei rettangoli, il quale ci può aiutare a calcolare l'area cercata. Prendiamo in considerazione la figura analizzata finora. Questa può essere vista come una funzione HDX limitata e definita nell'intervallo 0,20. Dividiamo ora l'intervallo 0,20 in 5 parti uguali di lunghezza 4. Per ognuno dei cinque sottointervalli, si segni sul foglio il più piccolo valore che la funzione assume nel sottointervallo considerato. Costruisco allora un rettangolo che ha per base la lunghezza del sottointervallo e per altezza il valore y ad esso associato. Essendo y1 e y5 uguali a 0, due rettangoli avranno altezza nulla. A questo punto, costruiti i rettangoli, posso calcolare un'approssimazione per difetto dell'area cercata. Sommando le aree di tutti i rettangoli chiamiamo questa approssimazione s piccolo 5 che sta per somma per difetto con 5 intervalli. Una costruzione simile si può fare definendo dei rettangoli che abbiano per base i sottointervalli creati e per altezza il più grande valore che la funzione assume nel sottointervallo considerato. Sommando ora le aree di tutti questi rettangoli possiamo trovare un'approssimazione per eccesso dell'area della nostra figura. Trasferiamoci ora su GeoGebra e calcoliamo numericamente le due aree trovate. Mettendole a confronto si può notare come queste siano molto diverse tra loro e quindi non forniscano una buona approssimazione dell'area cercata. Cosa succederebbe però se dividessimo l'intervallo in 20 parti uguali al posto che 5? Come si può vedere la somma per difetto è aumentata e quella per eccesso invece è diminuita. Sembra quasi che aumentando il numero di sottointervalli, le stime comincino ad avvicinarsi tra loro. Proviamo ad utilizzare uno slider per vedere come cambia la stima, dividendo l'intervallo 0,20 fino a 800 sottointervalli. Come si può notare, più raffinata è la suddivisione dell'intervallo 0,20, più la somma per difetto cresce e la somma per eccesso diminuisce. Questo processo di raffinamento può essere sempre migliorato, andando avanti potenzialmente all'infinito nella suddivisione dell'intervallo di partenza. Le due somme, per eccesso e difetto, tenderanno ad avvicinarsi sempre di più tra di loro, fino a coincidere e restituire il valore esatto dell'area cercata. Questo processo è quello che sta alla base del calcolo degli integrali. Calcolare un integrale significherà, quindi, raffinare le stime sui rettangoli all'infinito, portandole a coincidere e ottenendo il valore esatto dell'area cercata.